La conquista del potere da parte di Ottaviano a partire dal 31 a.C., aprì una nuova fase della storia di Roma, la fase dell'impero, che sarebbe durata fino al 476 d.C. in Occidente, molto più a lungo nei territori orientali. Ottaviano è l'artefice di un passaggio chiave nella storia di Roma, dal sistema di governo della res pubblica basato sul potere di organismi collettivi, il senato e i comizi, e di magistrature collegiali, condivise cioè tra più individui, si passò al sistema del Principato, una forma di governo fondata sul potere del Princeps, di una sola personalità eminente. Questo è ciò che accadde a partire dal 31 a.C. nella sostanza, ma non nella forma, perché Ottaviano riuscì laddove i suoi predecessori, in particolare Silla e Cesare, avevano fallito, a centrare il potere salvando però le istituzioni repubblicane. In estrema sintesi, Ottaviano fu in grado di tenere in piedi il sistema repubblicano e di trasformarlo profondamente a proposito di tale soluzione non a caso gli storici parlano di impero senza imperatore di monarchia senza re di restaurazione innovante e così via tutte definizioni paradossali può esistere infatti una monarchia senza re That's all, folks.